Case editrici nei campi missionari Molto deve essere fatto per quel che riguarda la costruzione di case editrici in nuovi campi missionari. In vari luoghi dovrebbero essere istituiti centri in grado di produrre della stampa missionaria. Si dovrebbero procurare, con l'aiuto delle nostre scuole, le attrezzature necessarie alla formazione di operai idonei a questo tipo di lavoro. Là dove ci sono studenti di differenti nazionalità, i quali parlano lingue diverse, ognuno di essi dovrebbe imparare a stampare nella propria lingua e a tradurre dall'inglese. Mentre impara l'inglese, può insegnare la sua lingua a degli studenti i quali potrebbero volerla conoscere. Così alcuni studenti stranieri riusciranno a pagarsi la retta scolastica e degli operai saranno preparati per poter dare un valido contributo alle iniziative missionarie. In molti casi, il lavoro editoriale dovrà cominciare in piccolo. Si dovranno affrontare non poche difficoltà e si dovrà portare avanti l'opera disponendo di una scarsa attrezzatura. Nessuno però dovrà scoraggiarsi per questo. Il metodo in uso nel mondo consiste nel cominciare con grande pompa, ostentazione e scalpore per poi finire nel nulla. La via di Dio, invece, è fare di ogni piccolo passo il punto di partenza di ciò che poi diventerà il trionfo della verità e della giustizia. Nessuno deve esaltarsi se l'inizio è ottimo, né abbattersi se le difficoltà sono numerose. Se il suo popolo avrà fede, egli provvederà a sostenerlo con ogni mezzo. Dio assicura la sua costante guida e l'assistenza dei suoi angeli a coloro che portano avanti quest'opera in mezzo alle difficoltà e all'opposizione. L'opera di Dio non è stata stabilita grazie alla potenza dell'uomo e non potrà perciò essere distrutta da essa.